Qualche anno fa, su proposta della direzione della Casa Circondariale di Siena, grazie alla collaborazione della WISP e dell'azienda Ecopneus, è stato realizzato un campo di calcio in gomma riciclata senza alcun costo per l'amministrazione penitenziaria. Si tratta di uno spazio di 150 metri quadrati che in precedenza era quello che in gergo carcerario viene definito come un cortile passeggio un quadrato di cemento dove i detenuti giocavano a calcio incorrendo frequentemente in infortuni anche gravi. Ebbene questo spazio è diventato un accogliente campo di calcetto, un intervento assolutamente inedito nel contesto penitenziario del nostro Paese, reso possibile peraltro dalla raccolta di 2.000 tonnellate di pneumatici ammassati abusivamente nelle vicinanze di Siena, un, presso Rapolano Termi, una località distante, pochi chilometri dalla città di Siena. Un progetto realizzato quindi in ossequio anche ai principi di sostenibilità ambientale e che testimonia l'incomiabile spirito di solidarietà che ha contraddistinto i soggetti i sostenitori dell'iniziativa e quel carattere inclusivo che costituisce la cifra di ogni pratica sportiva dell'UISP. Lo sport in carcere assume estrema importanza non solo come strumento di benessere psicofisico o di distrazione, ma anche e soprattutto come forma di aggregazione, di incontro, di condivisione. Il calcio come gioco di squadra aiuta a sviluppare l'autodisciplina, a seguire le regole, a recuperare valori come la legalità, la lealtà, la cooperazione. Mi piace anche ricordare che grazie a questo progetto è stato possibile organizzare eventi collaterali di elevato profilo trattamentale, qual il corso per arbitro tenuto da un istruttore WISP e un mini torneo con le rappresentative delle società delle contrade di Siena, un'iniziativa questa che ha contribuito a suggellare l'osmosi tra il carcere e il territorio. Tante competizioni dunque, frutto di una partita assolutamente vincente, quella della solidarietà e dell'inclusione.